Novità per le imprese, dal primo di luglio del 2021 è entrata in vigore una nuova norma che prevede per il rinnovo degli affidamenti, i cosiddetti a revoca per le imprese, la presentazione del business plan, quindi il business plan diventa necessario per rinnovare i fidi di conto corrente, anticipo fatture e quant'altro, per il rinnovo di questi stessi affidamenti. Quindi tutte le piccole e medie imprese dovranno, nel dossier che presentano alla banca, che devono allegare necessariamente il business plan. Quindi noi, come consulenti ed educatori finanziari, siamo a disposizione delle imprese per la redazione di questo nuovo strumento che serve per dialogare con le banche e mantenere il dialogo e gli affidamenti in corso. Noi ci siamo, i riferimenti sono info solutionit o numero di telefono 0372-2405, il business plane per il rinnovo degli affidamenti.